Temptation Island, Alessio Bruno un malinconico, Valeria Bigella felice. Valeria Bigella e Alessio Bruno, lei ritrova il sorriso dopo Temptation Island 4. Domani sera andrà in onda l'ultima puntata di Temptation Island. Il reality condotto, per il quarto anno di seguito da Filippo Bisciglia, chiuderà il sipario, per tornare molto probabilmente la prossima estate. Lunedì ci saranno i falloff finali per le tre coppie rimaste in gioco, quelle formate da Francesco e Selvaggia, Antonio e Veronica, Alessio e Valeria. Il 29enne Romano e la 32enne Sarda in particolare avrebbero solleticato l'attenzione dei fans in queste settimane. Al centro della crisi scoppiata per la coppia durante i 21 giorni di separazione, l'avvicinamento tra Alessio Bruno e la single Carmen Rimauro, ex corteggiatrice di Manuel Vallicella. Ad aggravare il malcontento di Valeria Bigella anche le parole usate dal fidanzato per definire il loro rapporto, descritto come troppo statico. In queste ore alcuni indizi social porterebbero a pensare che Valeria e Alessio abbiano preso strade diverse dopo Temptation Island 4. Alessio Bruno Pensieroso dopo Temptation Island 2017. Valeria Bigella sembrerebbe aver ritrovato il sorriso sui social, come visibile nella foto d'apertura dell'articolo. La 32enne sarda continua a postare sul suo profilo Instagram scatti al mare, sorridendo all'obiettivo, forte molto probabilmente di una serenità ritrovata. Forse la protagonista di Temptation Islam 4 potrebbe aver voltato pagina, salutato il suo fidanzato storico dopo il programma. Ai sorrisi social di Valeria Bigella, si sono accostate in queste ore, le foto malinconiche di Alessio Bruno. Il 29enne romano ha pubblicato uno scatto in riva al mare, visibile in alto, in cui appare quasi triste. A commento dellimmagine queste parole. Adesso sono certo della differenza tra distanza e lontananza. Una frase riferita alla sua fidanzata? L'amore tra Valeria e Alessio è arrivato al capolinea dopo Temptation Island? Le risposte arriveranno domani sera alle 21.15 su Canale 5 con l'ultima puntata del reality estivo di Casa Mediaset.